Perfetto. Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio i colleghi dei della... giornalisti che sono qui in sala e per aver sfoltito la delegazione dei giornalisti, ringrazio la RAI per aver accordato la diffusione in streaming anche per gli altri operatori televisivi della conferenza stampa. In questo modo abbiamo adottato delle misure di maggiore cautela anche all'interno del Dipartimento e su questo ovviamente il professor Giovanni Rezza che è qui accanto a me lo vedo molto molto eh, compiaciuto, compiaciuto di questa cosa e siamo tutti quanti più contenti. Anche noi al Dipartimento abbiamo da tempo adottato misure di contenimento degli afflussi e misure legate alla distanza che sono la prima regola che bisogna rispettare per evitare il contagio da coronavirus oltre a tutte le altre misure che sono state previste nei provvedimenti del Governo. E partirei con i dati di oggi, con una precisazione, se vi ricordate ieri avevamo detto che i dati della Lombardia erano dati parziali e oggi abbiamo avuto dei dati soprattutto per quello che riguarda le persone che sono in isolamento domiciliare che hanno fatto sì che i dati di oggi possano apparire come un numero eh, elevato ma in realtà la crescita odierna è nel trend della crescita dei giorni scorsi. Partiamo dal numero dei eh, dimessi guariti. Abbiamo 41 unità in più, quindi il totale dei guariti è 1.045. Il numero dei decessi, eh, registriamo 196 decessi eh, in più, eh, il 2% nella classe di età tra i 50 e i 60 anni e poi il resto nelle classi di età più avanzate. Quello che voglio ricordare è che il numero dei decessi che noi registriamo ha eh, tutta una serie di patologie pregresse e concomitanti per cui eh, oltre eh, il 78% ha eh, patologie pregresse. Detto questo eh, il numero dei eh, contagiati attualmente positivi sono 10.590. Vi dicevo di questo incremento rispetto a ieri è dovuto essenzialmente al fatto che oggi sono stati caricati anche una parte dei, eh, delle persone contagiate eh, con esito positivo in isolamento domiciliare. Circa 600 sono ascrivibili alla data di ieri. Il totale delle persone che sono in terapia intensiva sono 1.028 e il totale dei ricoverati con sintomi sono 5.838. Questi sono i dati del bollettino di oggi. Qualche informazione che vi volevo dare riguardo forze in campo, distribuzione dei DPI e dei respiratori, eh, potenziamento delle terapie intensive oltre che l'attività della CROSS. Per quanto riguarda le forze in campo sono oltre 3.000 gli uomini e le donne impiegate nella gestione dell'emergenza, qui conteggiamo i colleghi del volontariato 1872, le forze armate 927, 225, 255 del Dipartimento, ma questi si vanno a sommare tutti i colleghi della regione oltre che gli uomini e le donne de, del personale sanitario, degli ospedali, dei colleghi delle regioni, dei colleghi dei comuni che eh, sono veramente tanti e sfuggono al nostro conteggio puntuale. Abbiamo anche visto un incremento delle tende che abbiamo utilizzato per le strutture di pre-triage, siamo arrivati a 565 quindi un incremento anche rispetto a ieri. Per quanto riguarda la distribuzione di eh, materiali eh, e soprattutto le mascherine noi abbiamo distribuito oggi, come avevamo detto ieri, oltre 1.100.000 eh, mascherine. Abbiamo anche eh, previsto nei prossimi tre giorni ulteriori consegne per quanto riguarda i ventilatori e i respiratori di, in numero di 116. Sulle mascherine voglio dare informazione di un parere che è stato reso dal Comitato Tecnico Scientifico in merito all'utilizzo delle mascherine chirurgiche in luogo di lavoro, che è un po' quello che anche qui dentro noi eh, abbiamo. Il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda di rispettare rigorosamente le distanze che sono previste anche nella direttiva del metro, la distanza che è stata codificata, come principale criterio per la prevenzione e il contenimento dell'infezione virale. In assenza della possibilità di mantenere questa distanza è raccomandato l'uso della mascherina. Ovviamente tutto è anche rimesso alle valutazioni dei medici competenti, ma l'indicazione di carattere generale è questa e quindi serve anche per dettare delle linee di condotta e di operatività nelle strutture. Come sapete molte strutture hanno attivato lo smart working, forme di lavoro a distanza, quindi sono quelle che sono anche le strutture deputate alla gestione dell'emergenza che sono, state, sono sollecitate rispetto a, alla densità degli occupanti degli ambienti, quindi anche noi abbiamo da tempo disposto una rarefazione della presenza di personale in questi ambienti. Ultimo dato, la CROSS. Per quanto riguarda la centrale remota soccorsi sanitari oggi abbiamo avuto cinque trasferimenti come alleggerimenti sempre dalla Lombardia e sono andati due in Toscana, uno in Veneto, due in Abruzzo. Io non so se il professor Giovanni Rezza ha qualcosa da dire adesso oppure ci rimettiamo alle vostre domande e siamo pronti qui a rispondere. Grazie. Per le domande avvicinatevi qui, magari da quella parte passate da dietro. Giuliano. Buongiorno Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Um, avrei due brevissime domande. La prima eh, mi pare di aver capito che c'è una differenza fra vittime da coronavirus e pazienti affetti da coronavirus poi morti per altre patologie. Mi pare sempre di aver capito che è l'Istituto Superiore di Sanità che deve certificare effettivamente le morti da coronavirus. C'è un numero su questo. Quante sono le morti ad oggi certificate, effettive per coronavirus? L'altra domanda forse per il professor Rezza è questa. Nel suo percorso dalla Cina dove sappiamo che è iniziata l'epidemia il virus può aver avuto delle mutazioni che lo hanno reso più aggressivo o comunque più, eh, deve, non so usare il termine, più incisivo nelle persone? Grazie. Io lascerei rispondere a tutte e due le domande il professor Rezza. Prego professore. Sulla prima domanda eh, l'Istituto sta lavorando sulle conferme diciamo, per quanto riguarda eh, le morti, eh, i decessi. Eh, chiaramente può accadere che una persona che muoia da un momento all'altro, dopo facendo un tampone o facendo l'autopsia si scopra che era affetta da coronavirus. Questo potrebbe ehm, diminuire diciamo, il numero di morti attribuibili direttamente al coronavirus. Però per ora non abbiamo ancora eh, un dato eh, certo su questo perché chiaramente bisogna acquisire le cartelle cliniche dai, ehm, dagli ospedali e eh, fare una serie di indagini supplementari. Quello che possiamo dire però è che questo tasso di letalità italiano sembra essere elevato. Mi collego anche alla seconda domanda eh, rispetto a quello riscontrato in Cina. Questo ha fatto un po' scalpore. No? Molti domandano, anche all'estero, ne vogliono sapere di più. Come mai l'Italia ha un tasso di età così alto? Intanto se si stratifica, se si fa una semplice analisi, si stratifica per età scopriamo che non è più alto di quello cinese, anzi tende ad essere forse un po' più basso, perché la popolazione italiana è molto più anziana di quella cinese, ad esempio. Quindi questo è un primo punto, noi abbiamo una popolazione per fortuna molto anziana, per sfortuna è penalizzata una volta che arriva il coronavirus, ma adesso gli anziani si proteggono anche contro l'influenza per esempio col vaccino. No? L'altro punto eh, deriva dal fatto che eh, non si può standardizzare a livello internazionale il tasso di letalità perché molto dipende da quanti test si fanno. Se uno fa molti test... Allora che succede? Che pesca molti asintomatici il tasso di letalità è più basso. Se si comincia a fare attestare solo le persone positive, come sta avvenendo in questo momento, solo, scusate, le persone sintomatiche, come sta avvenendo in questo momento il tasso di letalità si alza perché noi andiamo praticamente a testare le persone che stanno più male. Quindi è questo che impedisce dei confronti, eh, dei confronti diretti. Se noi usassimo come denominatore la stima degli infetti, il tasso di letalità quindi sarebbe molto più basso. La seconda domanda sul virus, questa, la ringrazio di questa domanda perché noi in Istituto Superiore Sanità abbiamo finora sequenziato, eh, isolato e sequenziato virus di paziente cinese eh, arrivato a Roma, che era stato isolato allo Sparanzani, noi abbiamo eh, isolato quello di un altro paziente e sequenziato tutto l'intero genoma. Stessa cosa, isolato e sequenziato tutto l'intero genoma, sono stati depositati in GenBank eh, di un paziente lombardo. Adesso stiamo, abbiamo isolato anche un paziente del Veneto e stiamo sequenziando l'intero genoma. Guardando l'intero genoma del virus ci sono solo piccole mutazioni. Quindi il virus è sempre quello cinese, non c'è dubbio, a differenza di quanto qualche giornale, malinterpretando, ha detto che c'era un virus autoctono italiano. <ride> Assolutamente no. È Il virus che viene da Wuhan con alcune piccole mutazioni, è normale. Questi virus RNA sono virus piccolini. Riproducendo si fanno degli errori e ci sono delle mutazioni che però non ne cambiano le caratteristiche, non è diventato più aggressivo. Da Matteo Guidelli dell'ANSA, volevo chiedere se, eh, anche alla luce dell'ultima valutazione dell'OMS e da quanto hanno richiesto i governatori, il comitato scientifico ha valutato le misure che sono state sollecitate da Fontana e da Cirio, cioè la chiusura di tutta eh, la Regione tranne i servizi essenziali. Eh, L'altra questione che volevo chiederle è che da più parti si invoca eh, l'utilizzo dei militari per far rispettare il divieto di spostamento, volevo sapere se questa era un'ipotesi sul tavolo o meno, grazie. Eh, la prima domanda qual era? Perché rispondo ai militari ma la prima domanda mi è sfuggita quindi della, uh, le misure delle restrizioni per le regioni... Quelle richieste il... dalla regione Lombardia? Allora, sulla misura di chiusura uh, generalizzata è una cosa che deve essere valutata, sarà valutata anche all'esito delle valutazioni scientifiche, al momento non ci sono decisioni e soprattutto non sono cambiate le valutazioni che sono state fatte precedentemente. Per quanto riguarda i militari, io credo che... Eh, ci debba essere un rispetto delle eh, cautele e delle prescrizioni di tipo volontario. Ci sono anche delle sanzioni e mi risulta che anche qui su Roma c'è stato un controllo diffuso da parte delle eh, forze dell'ordine, delle forze di polizia, della polizia municipale per rispetto delle misure quindi Comunque c'è un controllo, c'è eh, anche la, in caso di violazione eh, la, la denuncia ma quello che voglio ricordare è che deve essere un comportamento responsabile da parte di ognuno di, voi, di noi Salve, buonasera, sono Deng, giornalista della TV di Stato cinese della China Media Group. E vorrei fare una domanda proprio sulla situazione cinese eh, che, è il secondo accordo tra i nostri due ministri degli affari esteri, cioè principalmente non soltanto sulle attrezzature sanitarie, eh, in particolare i venti, eh, ventilatori e i respiratori, ma anche cioè dalle esperienze dei medici specialisti eh, su questo campo che io sento dire che sta arrivando un, una squadra dei medici cinesi, quindi secondo lei in che modo questa esperienza cinese riesce a favorire questa battaglia insieme a questo coronavirus? Grazie. Allora su questo rispondo io, poi se vuole aggiungere qualcosa il professore Rezza, noi stiamo lavorando, ringraziamo la Cina per averci dato questa generosa possibilità, questa partecipazione alle nostre esigenze e quanto prima definiremo e potremo avere i risultati di questa partecipazione. Poi sulla effettiva partecipazione dei medici cinesi lascerei la parola al professore Rezza di quello che può essere il rapporto tra comunità scientifica, tra eh, i due paesi. Sì, intanto grazie perché la Cina ci ha insegnato molto anche in termini di contenimento dell'infezione perché quello che è stato fatto a Wuhan nella provincia di Hubei è stato veramente eh, un successo delle misure di contenimento anche se eh, chiaramente in Europa si stanno applicando in maniera eh, un po' diversa, però eh, il contenimento fatto in Cina ha, ha insegnato che misure stringenti possono rallentare se non addirittura contenere, controllare, eh, dei focolai anche, anche grandi. Eh, per quanto riguarda la collaborazione scientifica noi credo che abbiamo molto da eh, a prendere da soprattutto le sperimentazioni cliniche che sono in corso, sono state condotte in Cina perché essendo stata la Cina colpita per prima avendo avuto un numero di pazienti molto elevato, credo sia stato possibile sperimentare diversi farmaci magari già utilizzati per altre eh, patologie, siamo in attesa di proprio, eh, dati che ci dicano ehm, qual è l'evidenza di eh, efficacia dei diversi eh, trattamenti, sia per quanto riguarda trattamenti antivirali, sia per quanto riguarda anche l'uso di terapia intensiva e subintensiva. Quindi credo che eh, sarà molto importante questo scambio di conoscenze e di informazioni. Buonasera, Giorgia Sodaro di N Cronos. Allora due domande, una mh, relativa alla CROSS, quindi mh, la situazione della terapia intensiva in Lombardia. Allora oggi sono stati trasferiti 5 pazienti, ieri erano stati trasferiti altri 5 pazienti, mi chiedevo se non fosse possibile trasferire un maggior, un maggior numero di pazienti considerato che il sistema sanitario Lombardo è al collasso e quindi se c'è qualche criticità nel, nei trasferimenti o se, diciamo, sare, se, se non sarebbe possibile pianificare dei trasferimenti maggiori per riportare quindi il loro sistema sanitario a una situazione di, eh, più accettabile. E, mh, la seconda domanda un chiarimento sul DPCM questo per i, per i cittadini, eh, chi esce per motivi naturalmente di salute o per eh, fare la spesa o per motivi di lavoro porta un'autocertificazione, un cittadini che invece escono a piedi eh, possono, cioè devono portare eh, autocertificazione e quali sono poi queste uscite consentite perché su questo c'è un po' di confusione diciamo tra i tre casi principali e non so la passeggiata al parco eccetera eccetera. Grazie. Allora Partiamo dal primo dato che è quello della cross noi abbiamo disponibilità nelle varie regioni, io ho qui una tabella con tutti quanti i dati disponibili, è chiaro che la movimentazione avviene di pazienti nei casi in cui c'è una reale esigenza e una situazione di sofferenza degli ospedali, per tante ragioni, anche quella di non portare un paziente molto distante dai luoghi di a residenza anche se non è una condizione normale ma noi stiamo, abbiamo trasferito anche pazienti normali quindi c'è tutto un discorso dei pazienti normali e quindi che rientra nella caratteristica delle condizioni di salute che eh, vengono contemplate come ipotesi nelle quali per esempio si può, eh, ci si può muovere. Per quanto riguarda eh, la modulistica si può fare una dichiarazione anche per chi esce qualora non abbia con sé l'autocertificazione può rendere la dichiarazione eh, in occasione del, di richiesta di documenti di eh, giustificazione da parte dei soggetti eh, rappresentanti l'autorità. Quindi sotto questo profilo anche qui la, il consiglio che mi sento di dare è uscire per lo stretto, necessario ed indispensabile, questo è il discorso da fare. Per quanto riguarda le singole casistiche noi abbiamo emanato delle FAC, sul sito io resto a casa ci sono tutte le informazioni aggiuntive e si chiariscono anche questi aspetti. Sì, anche chi va a piedi deve portare l'autocertificazione. Buonasera eh, Angela Caponnetto, ReNews24. Vorrei fare una domanda eh, forse più mirata al professor Rezza perché è uscita adesso la notizia che l'OMS ha dichiarato la pandemia e parla di allarmante eh, inazione dei paesi. Ovviamente penso non si riferisca all'Italia perché ci aveva lodato una settimana fa eh, però che cosa sta succedendo? e che qual, è, qual è la prossima fase? Perché si parla di fasi, eh, fase 1, fase 2, abbiamo seguito tutto fino ad ora. Adesso qual è la fase successiva, cioè quella della pandemia? Cosa ci dobbiamo aspettare? La dichiarazione di pandemia, diciamo, che noi non aggiunge molto perché noi avendo avuto eh, fra i primi un'epidemia dentro casa che l'OMS dichiari lo stato di pandemia diciamo, ci colpisce poco. Eh, per pandemia si intende chiaramente la diffusione globale dell'infezione, dell della malattia. Eh, quello che l'OMS forse puntualizza è che in effetti eh, alcuni eh, diversi stati hanno fatto poco per arginare, diciamo, mettere un freno alla circolazione eh, del virus, eh, l'Italia se l'è ritrovato dentro casa, in Lombardia, nel momento del picco, eh, del picco influenzale non poteva fare molto. Io credo la Cina abbia fatto veramente molto eh, per contenere eh, l'infezione. Eh, la Corea sta eh, provando con tutte le forze ad arginare l'infezione, così anche il Giappone. Diciamo che eh, in Estremo Oriente la reazione è stata abbastanza, abbastanza dura. Purtroppo la situazione è sfuggita di mano in alcuni paesi, come sembra l'Iran, dove ci sono molti casi a Teheran. Eh, chiaramente quello su cui Dopo io mi sono espresso più volte, forse una reazione da parte, ma questo lo dico a titolo personale, da parte dell'Unione Europea più decisa sarebbe stata auspicabile. Sembra che però paesi come la Francia e la Germania in questo momento stiano prendendo provvedimenti eh, più eh, restrittivi. Il nostro Paese già ha, innanzitutto con questo Prima con le misure di contenimento a livello locale, dopo col DPCM a livello nazionale, anche per cercare di evitare una diffusione dell'infezione nelle zone che attualmente non sono infette, affette, perché l'Italia <ride> ha una situazione a ma macchio dei leopardi in questo momento, no? delle zone molto pesantemente affette, come una parte della Lombardia, altre che in qualche modo stanno contenendo, come il Veneto, e eh, eh, eh, delle situazioni nascenti, magari qua e là a spot. Centro-sud qualche piccola catena di trasmissione a Roma. Eh, io stesso ho dato un allarme perché, per dire, ma mica perché c'è una situazione allarmante, ma per dire facciamo contenimento preventivo. E eh, devo di dire che mi sono sentito non allarmato ma molto rassicurato dal provvedimento che il Governo ha preso qualche eh, giorno fa, condiviso del resto anche dall'opposizione, mi sembra, eh, dai governatori eh, delle regioni, eh, anche del nord, che avevano chiesto provvedimenti più forti anzi mi sembra che la Lombardia chiede addirittura di Sprilli. Per cui noi quello che dovevamo fare lo stiamo facendo. Eh, lo stato di pandemia è un, eh, fa sì che l'OMS invidi gli altri paesi a agire, anche perché l'OMS dice attenzione è più difficile da contenere la SARS perché la SARS è molto più, dal punto di vista clinico impegnativa, grave, ma è, è, è, più da, è stata più facile contenerla. Però la Cina e altri paesi hanno dimostrato che è possibile in qualche modo contenere e rallentare la diffusione del virus al contrario di quanto avviene con l'influenza. Quindi la dichiarazione dello Stato di pandemia in questo caso è un'allerta, e un invito agli Stati membri ad intervenire molto, molto più, in maniera più restrittiva diciamo, per fare contenimento e mitigazione di quanto stiano facendo. Eh, non è rivolto a noi, penso, sia rivolto ad altri. Giorgia Cardinaletti, Tg1. Una domanda per quanto riguarda la situazione dei bambini. Secondo uno studio pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, dati aggiornati all'altro ieri, i bambini coinvolti sarebbero 43. Se ci potete dire qualcosa in più o se ci sono aggiornamenti in merito. Grazie. Diciamo che eh, i bambini sono abbastanza pochi eh, e soprattutto sembrano eh, superare la malattia abbastanza eh, brillantemente. Questa è una buona notizia. Naturalmente il fatto che però si riscontri, eh, si riscontrino dei bambini con sintomi clinici e unitamente a uno studio che eh, mostra come bambini anche che non hanno granché di sintomi clinici però eh, possano essere positivi al tampone, questo è uno studio fatto non, non da noi ma eh, all'estero, questo mi sembra che vada a rafforzare eh, la decisione che era stata presa di chiudere le scuole. Naturalmente abbiamo detto, c'era stata discussione su questo, ancora non erano usciti però questi studi che mi sembrano invece andare in una direzione no, a favore, diciamo, di quel provvedimento. Quello che era necessario era unire quel provvedimento ad altri, ad altri provvedimenti. Nel senso se chiudiamo le scuole naturalmente dobbiamo anche far sì che i ragazzi e i bambini che non vanno a scuola non si assemblino da qualche altra parte, non si aggreghino da qualche altra parte e ciò per fortuna mi sembra che sia avvenuto. Noi guardiamo con speranza ai risultati, se non speranza dal Ministro, noi guardiamo con fiducia ai risultati che potrà dare quest'opera di contenimento. Serve tempo per valutarla, naturalmente speriamo bene. Grazie a Grazie. tutti.